per eh, diciamo, riconoscere come patrimonio culturale eh, il teatro gruppo degli anni 60. Sì, in effetti l'iniziativa nasce da, appunto da, da questa eh, riconoscere, anche approfittando della, della convenzione UNESCO del 2003, di riconoscere un patrimonio culturale cittadino di rilevanza straordinaria che ha caratterizzato gli anni... Eh, splendidi della città di Salerno, gli, gli anni dei fermenti eh, culturali, dei eh, fermenti teatrali quindi il teatro di gruppo che si inserisce in, in, con, in questo contesto decennio tra il 68 e gli anni 78 dove ha mh, con, secondo uno spirito anche diciamo Diciamo di, di ricerca e di utopia eh, ha proposto una serie di eh, interventi sia nella realtà teatrale che nella realtà antropologica, nella realtà eh, musicale, quindi affiancandosi alle grandi eh, esperienze che a livello nazionale e internazionale si verificano. quindi un po' di eh, internazionalismo, un po' di rilevanza nazionale anche a Salerno con, con la loro attività di ricerca anche sul territorio salernitano, salernitano non solo salernitano ma Pino e quindi una rilevanza da non dimenticare ma da recuperare anche attraverso, devo dire, facendo un primo riscontro del materiale fotografico, archivistico, sia della, della, degli archivi del teatro gruppo, dei vari fotografi del professore Umberto D'Amore, Gelsomino D'Ambrosio che è stato anche il grafico della, del gruppo, che ha prodotto anche, gruppo che ha prodotto nell'ambito della ricerca antropologica anche fatto una ricerca musicale, quindi ha prodotto dei dischi, degli LP, quindi eh, abbiamo cercato, pur diciamo lo spunto è avvenuto tramite appunto, questa visione di questi due LP eh, prodotti nel 70-71, poi chiaramente ci siamo, ci siamo allargati, ma considerando tutto il materiale il prodotto per far sì non solo il recupero l'archiviazione, la registrazione la valorizzazione, ma finché questa sia... Allora era una proposta di vita, di approccio culturale alle cose, anche una proposta di di riproporlo oggi alle nuove generazioni come forma di studio, di comportamenti e di analisi dei fatti sociali. Quali saranno i passi futuri della sovrintendenza per il riconoscimento al patrimonio culturale? Stamattina quindi è un'occasione anche per affrontare l'amministrazione comunale a condiviso. Mercoledì faremo questa questa iniziativa sulla, sulla fondazione Elvis che ci ha dato, eh, che eh, ci ha accolto per questa bella iniziativa. Eh, faremo una prima eh, diciamo declaratoria ma proprio come un avvio di procedimento perché ci atteniamo a quelle che sono le norme previste dall'articolo dall 3 della Convenzione UNESCO sul, bene sul patrimonio immateriale del 2003. Poi avremo degli step nel corso dell'anno di ricerca dove pubblicheremo tutto il materiale recuperato, archiviato, registrato tutto, tutto il materiale anche prodotto negli ultimi anni che è conservato in una nicchia appunto della, della, della realtà salernitana e che possono contribuire a, ad aiutarci a, a sviluppare un ragionamento proprio di, di recupero, valorizzazione, diciamo che il nostro è tutela recupero e valorizzazione e quindi promozione. Quindi, eh, mercoledì primo step all'ex convento San Nicola. Sì, il primo, sì la fondazione EBS che il presidente Sasano ci, ci ha concesso, mm. cosa, eh, diciamo, accogliendoci poi in una cornice di uno spazio bellissimo di architettura, paesaggio eh, e quindi in questo contesto. Eh, pro, sì, avremo degli interventi dei protagonisti perché la, la cosa in, iniziale importante era quella di ritrovare i protagonisti che si sono poi posti in maggiore disponibilità e, di, eh, e consenso e quindi anche forse con, con, la, con la tranquillità di fare un'operazione che sia un'operazione comunque culturale di recupero e valorizzazione. Oh. Sì, è avviato da parte della sovrintendenza di Salerno il riconoscimento, e la procedura in effetti per il riconoscimento al patrimonio culturale della città del eh, teatro gruppo degli anni 60. che era? è stata un'esperienza un po' particolare e speciale no? che eh, si è caratterizzata per, una, eh, per un intervento in più settori inizialmente il teatro che però era sempre accompagnato dalla musica e le musiche avevano questa caratteristica di essere cioè, prodotte, cioè scritte e poi eh, musicate stesso all'interno del, del teatro gruppo. Poi eh, c'è stata questa eh, irruzione nella cultura popolare con, eh, um, con ricerche che poi hanno portato a due dischi, due LP, e ho una serie di eh, trasformazioni di questa iniziale esperienza di teatro sperimentale e di ricerca, di teatro politico come eh, è stato per esempio il primo testo, il Marasad, nel 1971, mentre invece Leonzo e Lena, nel 1973 è stato più una, diciamo, un, un testo che eh, cercava nel, nel linguaggio specialistico, del, specifico del teatro, nuovi linguaggi. Eh, nel 75-76 è venuto fuori questo teatro di strada o teatro con i pupazzi con l'animazione che utilizzava sia la musica il corteo di richiamo per esempio dei, eh, della musica popolare sia gli attori e i pupazzi eh, tra l'altro abbiamo abbiamo anche incrociato per esempio, alcune esperienze particolari, eh, eh, si facevano cioè, dei comizi no? cioè, all giocosi no? all'interno delle varie realtà territoriali, come si partecipava a importanti festival eh, nazionali, come per esempio il Festival nazionale dell'unità di Modena, il Festival di Pontedera, e, mentre il versante musicale ha avuto del. Eh, diciamo, degli esiti prestigiosi, per esempio la, la Scala di Milano, i giardini della Biennale di Venezia, il Festival dei Cantastori di Bologna, il Festival di Chieri... Eh, insomma, il Teatro Gruppo è stato, negli anni 70, una delle esperienze più significative del Teatro Italiano. Ricordiamo anche gli altri membri? Beh, noi ci chiamavamo Teatro Gruppo, e, e eh, conservavamo eh, la nostra identità all'interno del teatro gruppo tant'è vero che nessuno di noi firmava eh, nulla né documenti esterni né per esempio la regia pur essendoci del, una, una persona che eh, come dire, fungeva da, più di altri da regista ma il teatro gruppo passava soprattutto attraverso questa questa elaborazione collettiva no? anche del, dell'esperienza teatrale ma soprattutto del, delle scelte che venivano fatte eh, in campo teatrale non solo per esempio il teatro gruppo ha rinunciato no? da subito a contributi pubblici, non ha chiesto nessun contributo da parte degli enti istituzionali è vissuto attraverso diciamo, eh, sottoscrizioni interne all'inizio e poi con i proventi delle, degli spettacoli e delle, che, è, che, è, che è, ha fatto eh, diciamo, nei vari festival. Eh, si eh, è autofinanziato. Si è autofinanziato, ma eh, diciamo, ha pagato la sua sede, che poi era la, la sede che per noi era eh, diciamo, una casa straordinaria, che era Via Calenda il teatro, tanto è vero che veniva chiamato il Teatro Gruppo di Via Calenda